Allora dopo le tante richieste che abbiamo ricevuto dai nostri telespettatori più giovani i bambini abbiamo deciso di dedicare anche un po' di spazio a loro e stasera ripresentiamo il fiabotto qui con noi Cagliastro e Filipponi e non vi preoccupate la Filipponi non si è vestita da cappuccetto rosso Buonasera eccoci di nuovo qua per mm -hmm. un'altra favola No, tu vieni sempre a diritto a... Sono qui! Scendi, scendi, sen, bravo! Oh, no, sono accanto alla rotonda, proprio accanto alla rotonda, eh, aspetta un po', so. dimmi! Siamo in televisione! In Italia 1, oh no. Ciao mamma! No. No. Rete 37, Ciao guarda, guarda! Sì? Che si fa? La favola! La, fa fa la favola! Facciamo la favola! Che bello. A proposito, ha chiamato l'Orfei prima, ha detto: Se quando ha finito gli riporti il vestito, così rimontano il tendone Guarda, ci sono rimasto. E tutti gli animali a strebbo Che favola fa? Cenerentola. Pagina 64. Mm. Fu, fu, fu, fu, fu. fu, fu, Era 66, scusi. Dai, ce l'ho. C'era una volta mm. una bella bambina. la, la, la, la, la, la, la, la. Sempre la solita. Io la fo' così, la, la, la, la, la, la. Chi aveva una matrigna e eh. due sorellastre. Le sorelle carlucci. Le carlucci, ma no, no erano brutte e antipatiche come la fame. Le leciso allora, sì. Le E la trattavano come una sguattera. Eh? La trattavano come sì. una sguattera. Faccia sì. la sguattera. Faccio? La sguattera. 50 a macchina, 80 in camera. No, un <ride> pochino meno. La, la serva. Che servo? Non c'ho nulla da portare. Ce n'è Cenerentola stira! Stira, si sì, stiro, io stiro, stiro, stiro, si sì. Cenerentola lava i vetri! C'ho da finire la camicia? Lava i vetri C'è ancora il colletto lava, di... lava i vetri! Chi i se, vetri. se ne frega non è Ok, Oh via, lavo i vetri Cenerentola scopa! Eh? Scopa! Mario, vieni, ha detto la mamma si può Spazi! Ah, ho detto scopa Che fai? Spazio. spazio, spazio, spazio Cenerentola, dai lo straccio Uguale Uguale? C'ho cioè, il cifez Che c'ha? Il ciffet Il mocio, il, il, il, il mocio. Il il il non ce l'hai. Lo do mocio. uguale lo straccio, come do Non ce l'hai il mocio, lo dà spiegato. Giù, tutto? tutto? Tutto. Piegato. Mario, venire ora! Eh? Per favore, venga, sì. su. venga su. È arrivata una lettera da palazzo. Sì, a palazzo. Dove c'è scritto che il principe Simone ha indetto un aria alle mani, non lo sai, non lo sai, e poi farla via. Ballo di Simone. Ma cosa è il ballo di Simone? Tutte vanno a prepararsi, a farsi belle. Anch'io vado. No, lei no. No, io sono bella così. Non lei fa schifo. Lei è orrenda. È sporca. Col vestito tutto sporco di cenere. E soprattutto il vestito pieno di grasso. Io ce l'ho sopra il grasso, se tu ce l'ha dentro il vestito. Eh, Scusa. Lo sa che mi prodoro le mani? Sai che ne le gratto se vuoi... Mi picchio da solo, patisco E cominciano a farle! Sì. Cenerentola! Sì! Sistemami i capelli! Pronta? Sì, sì, sì. sì. Cenerentola! Sì. Lucidami le scarpe! Eccola, sì! Cenerentola! Stringimi il busto! Eh? Stringimi il busto! Quattro, 5 volontari, avanti! Per favore! Eh. E la matrigna e le sorellastre vanno a palazzo! Anch'io vado! No, lei no! No, io no! Lei sta sola mm. a casa! Da sola. Casa... Mario, vieni su casa libera. Non Vada in giardino a piangere. Mi <ride> dai, Guarda! guarda. Oh, che è? È arrivata la fata Smemorina. La fata? Smemorina. Uh -huh. Che va da Cenerentola e le dice... Sì, Ciao, io mi chiamo Cenerentola. Tu come ti chiami? Boh, sono io, da, si mamma Smemorina. No, la fata le dice... Tesoro, sì. tu vorrai andare al ballo, vero? Perché fai la paranza dopo? Eh, scena, tesoro... Tu vuoi andare al ballo? Eh, sarei un po' qui per questo, sì, sì, sì. Ci penso io? Ci pensa lei. Portami una zucca, la trasformo in carrozza. Non ho capito. Faccio una zucca in carrozza. Porto la mozzarella, vi è meglio. La zucca! La zucca, la zucca. Ecco la zucca. E la fata, oh. da una, oh. oh. una piccolissima zucca. Oh! Eccoci. Che c'è? Nulla, nulla. No, dicevo, da una piccolissima zucca. Due... Sì. Un'enorme carrozza, bianca, Ma che è, è la magia! Ah, è zolfo, questo fuzzo! Per favore! Vabbè, atta, atta, atta. La zucca o no, oh, la carrozza! La carrozza! Oh. Oh. Poi la dice? Sì! Tesoro! Sì! Dammi due topolini! L originario o ristampa come li vuoi? Veri! Eh, eccoli qua! Ce l'avevo, ecco perché puzzava così! Eh, bene. Prende due topolini! Oh, due topolini! E da due piccoli sì. topolini! Sì! Pff. Pff. Ah, yeah. eh, sì, una! Mm. No, Drook. Due, eh. due cavalli bianchi. Uh, una zucca, una carrozza, da Topolini, i cavalli. Arrivo subito. Dove va? Vado a prendere due piselli, se tanto mi dà tanto. Per favore, no. venga qua, prendi in carrozza. In carrozza, hopla. andiamo. Andiamo. È arrivato a palazzo, scenda. Tu questo la è andato fra casa. Per favore, scenda. Sì. Guardi. Era la scusa per fare le magie. Per favore. Lei è bellissima. Eh. Ha indosso un meraviglioso vestito bianco. Ti te ha Wow. E c'ha ai piedi due meravigliose scarpette di cristallo. Boia, che Top. Eh sì. Il principe. Sì. appena la vede si innamora. Danno, nulla. Si fa un... Ballate. Si fa nulla. Non no. fate nulla. Pagano. Ballate, ballate. Oh. Oh, si Venga. basta. Sì. Venga qua. Sì. È mezzanotte, faccia il tocco. Non ho capito. È mezzanotte, faccia il tocco. Vono ora avanti io. Oh. Faccia il tocco. Eh, sono tutto grunno, sono qui, lo so perché. Il mi... tocco. Il tocco. Don, don, don. Di Prezi, arrivava Ma perché. il furman di preti? Arribilevo. È mezzanotte, scappi. Ma che scappa? Non corre nessuno. Il principe la rincorre Vai, eh, sei mi figlio. Ma per mi... fa favore, no, deve scappare, che dice l'incantesco. Scappo, scappo, scappo. perde la scarsa Ma ah, ah, che miseria? Aspetta, che... mi leggo anche quell'altra, corro meglio. Dove come... l'ha messa? L'ha buttata via. La riprenda! Ah, la riprendo! Una e due, tutte e due! Una sola! Una sola! Che favola di me! Vado, vado in carrozza! Vado in carrozza! Carrozza! Oddio! Zucca! Zucca? Zucca! non mi hanno chiesto una zucchina prima. vado a cavallo! A cavallo a crollo! Topo! Schiacciato. Ci nuova! Ci, Ci dice l'incantesimo, porti via tutto, Tu che, toffi carrozze! La mozzarella lascia. Ce... Vado a casa! A casa. Siamo alla mattina dopo. Io dormo, ah, fino a mezzogiorno mi svegliate. Lei è in piedi dalle sei. Che culo. Venga! Vengo! Guardi? Sì. La sua salvezza. Che? È arrivato il ciambellano. Sì, vi ho visto da dietro, sì. Ciam, ciam del culo, ciambellano ha Adesso! Adesso! Il ciambellano con la scarpetta! lo so io? Oh, perché chi fosse riuscita a indossare quella scarpetta sarebbe diventata la moglie del principe ah, E allora la deve provare a tutto il reale ah, È arrivato a casa sua e la prova prima di tutto alla matrigna Sì ma c'è bisogno scusi ma ha fatto quella corsa per riprendere la scarpa Ergo ora ho capito cosa serviva per, eh, il, riconoscimento. Esatto, per il riconoscimento Ce l'ho io finisce la favola mi sposa e vissero felici e contenti oh, a bestia oh, Sì questa no. è la finale però sì. prima allora deve provare alla matrigna Ma non importa c'ho quell'altra io perché provare alla matrigna Perché la favola dice che... Oh, Prima dura. la prova alla madre. Me l'hai fatta poi... per i E oh, allora? Si è rotta la scarpetta Tutto l'olio in tè Che olio? Per la scarpetta <ride> Ha rotto la scarpetta E' vedo. È, è contento? Vabbè però mi riconosce no. e, e mi abbia e mi... Non l'abbia perché lei il giorno prima era bellissima Oggi fa schifo Io a me un giorno bella sono stata Non è e mi prende e mi porta con sé. No. Ma no. lei piglia anche Sky con questo, no? Non questo. prendo niente. <ride> e mi porta via no, con sé. Non la porta via con sé. E mi abbia. Non la abbia. E mi vuole bene. No. Per tutto. La odia. Il... Non la riconoscerà mai e non la sposerà mai. Non me ne frega nulla. Perché? Chiamo Mario. Mario! Ti oh no, a me no, il principe, mangiamo, tanto guarda, va di e ora passiamo al prossimo sketch con due ospiti che vengono veramente da lontano stasera due facce nuove Lenny e Alan, due indiani del Nord America la prateria a voi e tu chi saresti? Io sono nuvola tossica. Ah, ti conosco, quello che si fa le canne. Sì, vabbè, comunque dicono, sono cattiverie. Comunque dimmi, figliolo. Nel mio cuore, maestro, io non so neanche il suo nome, ma so che lei è una persona di grande saggezza. Il mio nome, il mio nome è grande cavallo di ferro che sbuffa e corre in lunga strada ferrata distesa nell'immensa prateria. È un po' lungo. Infatti, ho pensato di cambiarlo. In cosa? Treno. Meglio. Meglio Ma dimmi, figliolo. Grande capotreno, nel mio cuore. Non cuo fare il simpatico. Vabbè. Spinello. Non sono spinello, sono nuvola tossica. Dimmi. Cos'è cos che ti affligge? Grande capotreno, nel mio cuore, c'è un grande dolore. È morto mio figlio. Oh! Piccolo computer. Piccolo computer? Sì. Da piccolo l'avevamo chiamato così. Piccolo computer Perché? Perché quando piangeva faceva web Web Allora Capisco Piccolo Povero piccolo computer E dimmi purino Non sono purino, sono nuvola tossica. Va bene, è uguale Dimmi com'è morto tuo figlio C'era una volta No, no Non voglio favole Dimmi la verità No, no C'era una volta che poi è crollato E lui è morto schiacciato Poverino mi dispiace. Sono molto triste, grande capotreno. Mi dispiace, però forse ho la soluzione che fa per te. Ma ah, sì? Ma prima devo sapere, dimmi, tu sei un uomo di polso? Sì, se, se non c'è la mia fidanzata, sì. Ma cosa hai capito? Devo dire se hai grinta, se hai nervo. Ah, sì, sì, sì, sì, sono, sono, sono uno duro. Perché io credo che per dimenticare le disgrazie non ci sia niente di meglio... Di una bella vendetta. Ah. E lo sai cosa hanno fatto al nostro amico Orso in piedi? No. Gli hanno sparato 400 colpi a bruciapelo. A bruciapelo? Cavolo, è morto. No, ma ora va in giro tutto depilato. A bruciapelo. Dobbiamo vendicarlo. E in questa missione vi guiderà uno che forse non conosci. Mio figlio. Tuo figlio. Oh, tuo figlio. Tuo figlio. Posso avere il suo nome? Perché il tuo non ti piace più? No, idiota, scusa grande capo, dico, posso sapere come si chiama? Si chiama Balla coi lupi Ah, Kevin, eh, lo conosco, eh Posso stare Io purtroppo non posso seguirvi, perché ho altro da fare Cosa? Sono arrivati dei coloni francesi e mi sto adoperando per imparare la loro lingua. Giusto, giusto. Anzi, senti svuotino. Non sono svuotino, sono nuvola tossica. Dimmi una cosa, tu sai qualcosa di francese? Sì. Bene, allora dimmi, eh, cosa significa in francese purqua? Perché? Ma è una curiosità mia. Perché? Ti devo parlare con i coloni. Significa perché, perché. Ah, è Scusa, non so più dove ho la testa, eh. ho, proprio bisogno, ho proprio bisogno di una vacanza. Oh, Anche noi, io e la mia fidanzata andiamo in vacanza. La tua scuola? La mia scuola. Andiamo in vacanza a cavallo tra luglio e agosto. Dove? In Sardegna, a cavallo tra luglio e agosto. Questa è bella. Anch'io pensavo di andare in Sardegna a settembre, però ci vado col traghetto. Ma a cavallo ci vuole troppo. A cavallo nel senso tra luglio e agosto, vabbè, è uguale. Lascia fare. Comunque... Hai proprio un bel vestito. Grazie. L'ho preso dietro. Mm. Finocchio! L'ho preso. L'ho preso dietro. Di staccate tro e tro e la mamma Cosa c'è adesso? Ah, siamo le pubblicità? Esatto Però restate con noi su Rete37 Noi torniamo, Comici37, qui